Allora, riprendiamo e cerchiamo di trasformare questa cosa in qualcosa di non utile ma funzionante. Allora, cosa voglio fare? Programmi di benvenuto, tipico Hello World che si fa, in cui, immaginiamocelo come interfaccia utente, grafica, quindi io posso immaginarmi un campo di testo nel quale l'utente può scrivere il suo nome, e poi un altro campo di testo, un'etichetta, un'area in cui il programma, quando io ho scritto il mio nome Fulvio, faccio ok, il programma mi dice benvenuto Fulvio, cosa stratosferica, semplice. Quindi io immagino una parte, immaginiamo il layout che adesso andiamo a disegnare, una parte di immissione dati, una parte alta in cui ci sarà nome, campo di testo, bottone ok, e una parte bassa in cui c'è semplicemente una casella, un'area in cui compare il messaggio che il programma scriverà. Ok? Queste due cose. Eh, questo lo metto eh, all'interno del, del layout, all'interno della pagina. Per impaginare, per contenere gli elementi, io so quali elementi mi servono, mi serve un'etichetta con scritto nome, mi serve una casella di testo, mi serve un bottone e mi serve un'altra casella di testo, però voglio che compaiano in un certo ordine. Per farlo, per farli comparire in un certo ordine, uso gli strumenti di layout, le classi di layout. Le classi di layout sono tutte le figlie del pannello, del pane in realtà ci sono due tipi di classi di layout il layout è fine a se stesso cioè che serve per impaginare altri elementi oppure dei tipi di controlli che hanno al loro interno un po' di layout tipo un menu in realtà contiene vari elementi e li impagina no? uno a fianco dell'altro oppure uno sotto l'altro quindi vedete che ci sono alcuni elementi contenitori di altri che entrano nella categoria dei controlli Altri elementi invece che entrano nei region, in particolare nei pane, che sono puramente quelli, quelli che ci interessano di più per impaginare la pagina nel complesso. Poi ci sono invece le impaginazioni fine, che sono le singole voci all'interno del menu, le singole voci all'interno di una lista e così via. La, la, la, la persona che ha fatto questa figura, che ho rubato, ha poi ho sbagliato a scrivere, perché questo non è accordion, ma accordion con la O, no? fisarmonica. Ehm... Um, vabbè poi ci sono le varie differenze tra le varie sottoclassi ma che al momento non andiamo a vedere. Allora quali sono le classi di layout perché così poi dobbiamo decidere quali usare no? per fare la nostra applicazione. Allora la più semplice è l'Anchor Pane, il pannello in cui viene ancorato un oggetto a uno dei bordi. Quindi dico questo oggetto rettangolo, potrebbe essere un bottone, immaginatevi un bottone, una scritta, quello che volete, è a tot pixel dall'alto, o dal basso, o da sinistra, o da destra. Quindi date un dato di riferimento, una distanza, e l'oggetto verrà posizionato, anzi, due lati, uno orizzontale e uno verticale, e lo agganciate no? a una certa distanza, lo ancorate a una certa distanza rispetto ai bordi. Se la finestra si allarga, lui starà vicino al suo bordo amico. che questo bordo può essere a sua volta o l'intera finestra oppure la parte di elemento di layout all'interno del quale questo è annidato, eh? perché tutti si annidano uno dentro l'altro, non è detto che l'area tratteggiata fuori sia l'intera finestra, magari è un pezzo di un bordo. Il border pane, è quello che abbiamo appena creato, divide lo schermo in cinque aree, una centrale che tende a estendersi, espandersi in tutte le direzioni e quattro periferiche che tendono ad assumere la dimensione minima possibile permessa dagli elementi che esse contengono. Cioè se dentro c'è un'immagine alta 30 pixel, questo più di 30 pixel non si stringe. Eh? Eh, se invece c'è una scritta molto piccola, il bordo superiore si stringe e si stringe e lascia spazio alla parte centrale, quella disegnata in arancione. Eh? E quindi ti permette di avere una parte centrale della finestra, un titolo, un footer dei informatori di stato e poi dei pannelli eventualmente sinistri e destri, ecco, è un layout usatissimo, guarda qua, è questo, no? c'è la parte alta che contiene il menu, c'è un pannello di sinistra, un pannello di destra, un centrale, in questo caso non ce n'è uno inferiore, ma è un layout a border in cui non ho usato il bottom, eh? è usatissimo questo layout. E infatti noi i nostri elementi li vorremmo andare a mettere tutti qua dentro, no? nel centro, poi ho eh, due elementi di layout che permettono di affiancare riempiendo lo spazio utile o in verticale o in orizzontale. H-box oppure V-box, scatola verticale o scatola orizzontale. Una V-box è una scatola verticale in cui i vari box sono una sopra l'altra. Quindi divido lo spazio a disposizione in tante fette, una sopra l'altra. Oppure l'H-box divide eh, facendo le, i tagli verticali e quindi affiancando le scatole in orizzontale una all'altra. Annidate come volete, potete ottenere le suddivisioni che preferite. Um, questo ci serve, direi. Mm? È quello che ci serve. Per avere la parte, cioè, prima abbiamo detto, che la parte alta c'è l'input dei dati, la parte bassa c'è il messaggio. E allora è una bella V-box con due celle. Dove messa? Messa dentro il mio border. Poi, uh, le altre opzioni sono il flow pane. Il flow ragiona come... Come Word, come un Word processor. Aggiungo un elemento, i vari figli vengono impaginati da sinistra verso destra e poi quando ho raggiunto il limite vado a capo e ricomincio la riga successiva. Mi serve per impaginare in questo modo le cose che si ridimensionano. Se stringo la finestra qualcosa andrà a capo e si allungherà in altezza. Se allargo la finestra qualcosa tornerà su e si stringerà altezza. Si impaginano così. Eh, può essere utile quando ho dei contenuti tipo testuale o immagini, ma se volete una galleria di immagini per dire è utile così. Se sono tutte grandi uguali, vengono bene. No? Stringo la finestra, le immagini si, si ridispongono automaticamente. Oppure c'è lo stack pane che non fa nessun layout, nel senso che gli oggetti li mette tutti uno sull'altro e lavoro con le coordinate interne. Ehm, utile se voglio creare delle sovrapposizioni, adesso un bottone, un elemento con un certo sfondo, allora faccio un piccolo stack pane che contiene solamente quell'elementino lì. Non si usa quasi mai per fare il grosso del layout, perché poi c'è tutta la fatica di andare a posizionare le coordinate XY dei singoli elementi. Va bene quando hai degli elementi che vuoi effettivamente sovrapporre, uno lascia trasparire l'altro sullo sfondo, cose del genere. Il tile pane è invece una serie di caselle che sono in, in, incolonnate, no? è come un flow pane, si comporta come un flow pane in tutti gli effetti, eh, salvo che vincola le, le celle ad avere tutta la stessa dimensione, mentre invece, il flow pane prende la dimensione che ha, quindi facciamo l'esempio della galleria di immagini, se la eh, realizzo come tale il pane le ho sicuramente allineate e coperte, per righe e per colonne, magari lasciando degli spazi vuoti. Se invece uso un flow pane, per fare la stessa cosa, se le immagini hanno dimensioni diverse, le immagini saranno più impaccate possibile, però è tutto, non, è, non è bello ordinato il layout, perché potrebbero essere una più stretta, una più larga, una più alta, una più bassa, e, e, e rimarrà, rimarranno così con la loro dimensione, anche, e non sono sicuramente incolonati in orizzontale sì, ma incolonati in verticale no. Dipende dai casi. Una versione più rigida del tile pane è la grid pane. La grid pane è un nome per dire la tabella, quella che in HTML chiamiamo table, è quella che usiamo in Word per fare tabelle o in Excel. Una serie di celle, una dimensione fissa, righe per colonne, mentre invece una tile pane è comunque un oggetto a cui posso aggiungere, e lui va a capo. La grid pane è una dimensione fissa, righe e colonne in cui poi posso fare operazioni di fusione di due colonne insieme, il merge delle celle, le solite operazioni a cui siamo abituati però ho un layout no, tabulare predefinito. Questi sono gli elementi con cui possiamo giocare. Combinandoli tra di loro a piacere, possiamo ottenere praticamente qua, quasi ogni composizione. Allora, quello che vogliamo fare noi, dicevamo, è mettere un'area superiore e un'area inferiore. Un'area superiore e un'area inferiore, li, le ottengo con un V-Box. Un vertical box, la porto, nell'area centrale del mio layout a bordo. Adesso non si vede nulla qua, perché sono trasparenti, e in più questa V-Box ha occupato tutta l'area disponibile, ma nell'albero nell gerarchico lo vedo. Border pane ha un centro e il centro contiene il V-Box. V-Box da solo non fa nulla se non ha degli elementi interni. Internamente cosa devo mettere? Ah, dovrò mettere due righe, una sopra, una sotto. Queste due righe che cosa sono? Beh, contengono i vari elementi. Allora, la riga di sopra, a parola abbiamo detto, voglio scrivere nome, due punti, casella di testo, bottone ok. Tre elementi affiancati. Come li posso ottenere? Li posso ottenere o con un H-box o con un flow. Con l eh, quale scelgo? Beh, immaginiamo di ridimensionare la finestra, cioè se ho spazio, fanno la stessa cosa. Se, se invece lo spazio si stringe, ridimensionando la finestra, l'hbox stringe gli elementi, cerca di schiacciarli. Poi non ci riesci perché il bottone e il testo non sono, non sono comprimibili. Invece il flow li manderebbe a capo, manderebbe il bottone, ok, a capo. Bah, io, così Mi verrebbe da usare un flow in questo caso, ma no? no. non è che ci ho ragionato tantissimo. Quindi immaginiamo un flow pane come figlio di, del Vbox, che lo posso portare qui o lo posso portare qui. Quindi Vbox adesso ha un figlio che è un flow pane e sotto magari un altro flow pane, dove ci metterò magari anche lì la casella di testo col benvenuto. Quindi un altro flow pane come altro figlio della V-Box, messo qua sotto. Quindi andiamo a evidenziare. Border pane, nella parte alta c'è una label, nella parte centrale c'è un V-Box, due, due piani, uno sopra e uno sotto. Questi due piani a loro volta sono entrambi flow pane. L'impaginatoria a flusso. Nel primo flow pane cosa ci devo mettere un'etichetta, Adesso abbandono la parte containers, ho, ho finito di fare scatole, mettiamo il contenuto e passo la parte controls, mi serve un'etichetta, la metto nel primo flow pane, poi una casella di testo, text field, e poi un bottone. Button qua, in quella di sotto invece mi serve solo una casella di testo in cui andrò a mettere il messaggio o anche solo una label volendo, ma diciamo una casella di testo solo perché è più visibile, no? si, si vede e quindi un'altra text field. Salviamo. Eh? Ok? Um, personalizziamo un attimo perché label con scritto label e button con scritto button non mi piacciono. Allora prendo la label. Le proprietà principali sono quelle del primo settore qua sopra. Eh. Questa cosa qui è un esempio di accordion. No, di fisarmonica, in cui ho tante cose, di cui una è espansa e le altre sono co son collassate. Quindi si, si, alla si stringono e si allargano come una fisarmonica, appunto. No? Eh, il text diciamo, nome, due punti, e poi diciamo che magari gli lasciamo un po' di spazio a destra, quindi andiamo a prendere il proprietà del layout e diciamo che margine destro è di 8 punti, qui si è spostato un pochino, la casella di testo, poi prendiamo il bottone, sempre posso selezionare cliccando qui, selezionare cliccando sulla figura, mi porta le proprietà del bottone, nel bottone mi serve il testo. Ah, testo qua, ok. Ok. Salviamo, ecco qui me lo fa vedere con dimensioni convenzionali, se voglio vedere la vera applicazione delle regole di layout ho la possibilità di fare un preview e mi apre una finestrella, che chiaramente è una finta applicazione JavaFX che non ha nessuna logica di funzionamento, ma mi fa vedere cosa succede se io vado a ridimensionare la finestra, come le regole di layout vengono applicate, i margini eccetera, quindi è un preview realistico. Quindi questo mi sta dicendo che, guarda, sai, è meglio forse se la finestra la fai un pochino più stretta e lunga, eh, se dai un pochino più di margine qua sulla sinistra, ma se vogliamo sono finezze che metteremo a posto più avanti, ok? Si tratta di andare a giocare sugli attributi di layout, niente più. Intarsi a studiare anche perché abbiamo visto che sono paginate di attributi. Ma con questo, anche se ha qualche imperfezione grafica, diciamo, possiamo già partire. E fare in modo che questo file FXML venga caricato nel mio programma, nella mia applicazione che è stata lì, pronta, è lì in attesa, dentro Eclipse, mi dice: 'Va bene, eh, dimmi cosa devo fare nel metodo start'. Eh? Allora, ancora una volta, il nostro. Eh, dove è andato eh, non, è. Proprio altre, non, è. non è questo, no, questo non ci serve ancora no, ricordavo, ma forse era un'altra versione allora, che mi faceva vedere ah, ricordavo un menu che eh, vabbè, fa lo stesso che mi dava già il codice da fare copia e incolla, di cui fare copia e incolla, ma non lo ritrovo, ma è poca roba. Facciamo copia e incolla dalle slide. Abbiamo visto che quando... Dove è andato? Eccolo qua. Allora. Prendiamo il codice di esempio che abbiamo visto prima, che è questa, nel metodo start, per creare tutti i nodi chiediamo alla classe fxml loader prenditi questo file xml, leggitelo e crea i nodi corrispondenti. Allora questa è l'unica istruzione, per pigrizia estrema la copio qua. ovviamente qua dovrò importare sia la classe parent import allora, fate attenzione a quanti sono gli import perché ci sono alcune classi che hanno dei nomi molto comuni e sono definite in tanti package sempre andate a prendere quella nel package JavaFX. in questo caso c'è solo questa ma ad esempio node o event ce ne sono ovunque se andate a prendere il package sbagliato poi non vi compila più nulla giustamente quindi parent l'abbiamo importato fxml loader anche cosa vuole? ah sì, c'è un'eccezione da gestire allora cosa fa questo metodo? che adesso andiamo a leggere la classe fxml loader ha un metodo load che prende come parametro il nome di un file il nome di un file eh, che in questo caso Diciamo che il nome è questo e si trova come risorse associate a questa classe. Risorse associate a una classe significa risorse che nel jar di impacchettamento dell'applicazione sono state messe nella stessa directory in cui è stato messo il file class. Quindi, detto in termini banali, un file che è stato salvato nella stessa cartella del, del sorgente, del file Java, per quello l'ho salvato lì dentro, dentro hitpolito, benvenuti. Se no, se fosse altrove dovrei dargli un name completo, dargli il modo di trovarlo. Ma il modo comodo è quello di dire, lo metto nella stessa classe, il file fxml, lo metto nella stessa, package, nella stessa cartella del file, della, della classe che ne ha bisogno, che se lo deve caricare. È un modo, no? un modo più diretto. Qui sarebbe solamente perché mancano eh, la gestione delle eccezioni e la... Noi la facciamo, se fa, eh, questa eccezione salterebbe fuori se il file non venisse trovato. Hm? Facciamo generare un'eccezione, da un errore, andrebbe gestita la cosa, ma adesso siamo, cerchiamo di fare una cosa minimale. fxml, nome del file. Quello vuoi ancora? beh, che non A questo punto, se mh, quella uh, istruzione non dà errori, ho letto il file XML, ho creato tutti i nodi, in particolare c'è una root che è un border pane, lo sappiamo, l'abbiamo fatta noi quella root, e possiamo creare una scena che lo contiene. Quindi, eh, andiamo a prendere sempre l'esempio, crea una nuova scena, che ha quella come radice. Quindi, facciamo, io faccio tutti i passaggi, poi il codice è anche più compatto, ma preferisco per le prime volte creare tutti gli oggetti. New scene, poi per avere completamento diciamoli che cos'è questa scena che voglio, javafx.sen. Mm? Lei vuole come parametro perlomeno la radice, il nodo radice. Vedete che si può costruire in, modi, in molti modi, semplicemente gli do un nodo radice, parent, oppure eh, due double che sono le dimensioni oppure un altro booleano che se non sbaglio dice eh, se è visibile o no o altre cose se non gli do dimensioni, lui si prende le dimensioni che erano state dichiarate a livello di file fxml quasi, quasi preferisco così perché una volta che se modifico il layout nell'fxml eh, magari aggiungendo o togliendo delle cose non devo andare a modificare il codice java che dimensione la finestra che lo ospita quindi mi fermo qua A questo punto questa scena la mando in onda. Primary stage.set scene ds. Primary stage.show. La versione ottimista di noi stessi dice che adesso funziona, la versione più marfista dice vediamo. Non ho rinfrescato il package, no, non ho salvato forse, ho salvato, devo ricordarmi di salvare, sì, qui di qui avevo salvato il problema è che stiamo modificando il file di progetto esternamente noi lo stiamo salvando nella directory source ma il get resource lo va a prendere nella directory class dove ci sono i file compilati Eclipse lo, lo riconosce che c'è quindi quando fa, il deploy del progetto, quando fa il build del progetto copia questo file dalla directory source a quella class Può, solo se si accorge che è cambiato però quindi a volte conviene ricordarsi di dirgli Andiamo a rinfrescarti, rileggilo e quindi quando faremo run lui andrà a copiare la versione aggiornata. Infatti. Okay? Quindi al netto di tutte le parole che abbiamo fatto, creare questo, dicevo bruttino dal punto di vista di layout, ma fa lo stesso, l'ha impiegato 10 minuti, neanche. Mm? Al netto di tutte le parole se l'avessimo già saputo fare. Adesso è bello, posso scrivere, in realtà posso anche scrivere qui quando non dovrei poter scrivere qui. Poi posso schiacciare ok quante volte voglio, che tanto non capita niente. Un giocattolo gioca oppure non si rompe. Un telefonino finto dal da bambino piccolo, sì, giocare con questo, non con quello vero. Ecco. Adesso noi vorremmo magari che facesse qualcosa. Allora, il fatto che quella sotto si possa scrivere dentro, invece noi non vorremmo che si potesse scrivere, la risolviamo in fretta, perché vuoi che non abbia una proprietà da qualche parte che dice editable? La faccio non editable, e la prossima volta che lancio l'applicazione, faccio il deploy, quel ca quella casella di testo ci sarà, ma l'utente non la potrà modificare, il programma sì. Dimmi. contro spazio o oh, nell'autocompletamento, può darsi allora che lui non veda, non la... c'è ricordatevi Java doc is your friend, eh? sempre quando l'autocompletamento va a leggere il Java doc e ve lo fa vedere allora, il problema qual è? il problema è che io voglio adesso che quando premo ok, succeda qualcosa e non c'è FXML che tenga, io qua devo, sono solo io che devo scrivere il codice che, che decide, che deve decidere che cosa può succedere. Qui tutti gli automatismi si fermano. Voglio che quando qualcuno preme OK ci sia tre righe di codice Java che prendono quel nome scritto, ci schiaffano benvenuto davanti e lo mettono nella casella di testo sottostante. Allora, queste tre righe di codice voglio che vengano eseguite quando qualcuno preme OK. Come faccio? Beh, vado a intercettare i cosiddetti eventi. Allora, parliamo tre minuti di cosa sono gli eventi. E poi torniamo a questa qua che è la 37 che ci servirà tra un secondo. Allora, i nodi hanno un loro comportamento. Le caselle di testo ci posso scrivere, i bottoni li posso premere, ma tutto questo non ha effetto alcuno. Vero? Se non sull'interfaccia utente. Ma tutti questi controlli, tutti questi nodi, in realtà, come dicevo prima, sparano in continuazione notifiche per avvisare chiunque sia interessato di ciò che gli sta succedendo, di tutte le cose brutte che l'utente sta facendo loro. Allora, ciò che posso fare io come programmatore è registrare dei gestori di evento, in realtà in JavaFX ci sono due cose diverse, si chiamano event filters e event handlers, filtri e gestori degli eventi. 99 su 100 useremo i gestori gli handler, adesso vi spiego in che ruolo hanno, che vanno, che sono di fatto dei metodi, delle classi che, pro, che contengono un metodo, ma questo lo vediamo tra un secondo, eh, che viene chiamato nel momento in cui un certo nodo genera un certo tipo di evento. Allora, il metodo riceve una copia dell'evento, dice, guarda, questo è l'evento, fa quello che vuole, fornisce una sua risposta, fa quello che vuole. Cos'è un evento? Un evento è un oggetto che ha tre campi, il source, un target e un tipo. Il tipo di evento, il type, indica qual è il motivo per cui il nodo ha voluto dire che è successo qualcosa. È successo qualcosa? Sì, ma cosa? Un action? Quindi il bottone è stato premuto? action vuol dire bottone, l'azione la, la, normale dell'oggetto è stata compiuta, cioè il bottone è stato premuto, input event, l'utente ha fornito un input, un input attraverso la tastiera, ha premuto un tasto, l'ha lasciato andare, ha aggiunto un carattere, un type è la somma di un press e un release. Oppure ha fatto qualcosa col mouse, l'ha premuto, l'ha rilasciato, ha fatto click, ha fatto doppio click, l'ha spostato, qui ce ne sono alcuni. Tutte le cose che possono capitare sono tipi di eventi diversi. Azione eh, sulle finestre. La finestra è stata mostrata, quindi è stata nascosta da un'altra un finestra, oppure è stata riportata in primo piano, oppure è stata ridimensionata. Magari non mi frega niente. Mi basta che l'out manager faccia il suo lavoro, ma magari invece voglio fare qualcosa. Che quando vado in background è inutile che mostri le pubblicità, quando vado in primo piano invece sì, e allora lo voglio sapere. Eh? Eccetera. C'è una gerarchia di tipi di eventi. Io quando parlo con un nodo gli dico "Guarda, sì, tu lo so che sai generare tanti eventi, ma a me interessa solo quello. Scelgo io quali sono gli eventi che mi interessano". Da una sorgente di eventi, cioè un nodo, che scelgo io, che decido io. Quindi un evento viene sparato dal nodo, si porta dietro, guarda che questo evento è stato generato da quel nodo lì. E adesso vi faccio vedere dove va. Dove va? Va verso la sua destinazione. Cioè, un nodo, un evento, nel momento in cui viene creato, si costruisce un cammino che dovrà percorrere. Eh? Sono derompiscato da questi eventi. Qualcuno ha cliccato sul triangolo? Allora, il percorso che questo triangolo farà, che l'evento generato da quel triangolo vuole fare, è questo. Parto dal triangolo, salgo su fino alla radice, ritorno indietro, ritorno qua. Fa Sale e scende. Queste due fasi di, eh... scusate, ho sbagliato, l'evento determina qual è il percorso, poi l'evento fa scende e poi risale. Quindi c'è una prima fase in cui trovo il percorso, quindi salgo su ma non c'è ancora l'evento quando risalgo verso la radice. Una volta che sono andato su a trovare la radice, l'evento viene creato e l'oggetto evento viene passato a tutti gli oggetti che incontro, stage, scene, group, paint, triangle, se hanno registrato un gestore, gli viene chiamato questo gestore. Nella fase di dispatching, dall'alto verso il basso. Una volta che arriva il nodo che l'ha generato, rimbalza e fa il cosiddetto bubbling. Il bubble è sai, una, come le bolle che salgono dal basso verso l'alto, no? Le bolle d'aria. E risale su, gorgogliando tra i vari nodi. Mentre scende, vengono chiamati tutti i gestori di tutti i, altri, i filtri che sono stati registrati, quindi quando scende se c'è un event filter registrato viene chiamato per quell'evento lì, quando risale se c'è un event handler, un gestore di evento, viene chiamato, uh, perché questa complicazione? Ma vabbè perché serve magari intercettarlo in momenti diversi, ne dico una, se io voglio fare un drag and drop quindi avere la possibilità col il mouse oppure col dito di spostare una parte della figura. Allora se l'utente preme qua, io voglio non spostare solo il triangolo magari, ma tutto il gruppo che lo contiene, perché fa parte di una figura unica. Allora l'elemento di drag lo voglio intercettare qua quando scende. Lo filtro e non lo faccio vedere gli elementi sottostanti perché c'è un padre che sa lui come gestirlo meglio. Se invece nella fase di discesa nessuno lo prende, tocca al nodo figlio gestirlo. Se è capace. Se no, ci penserà suo padre, eccetera, eccetera. Eh? Eh, se io voglio fare click qui ma non c'è nessun gestore del click registrato, beh, questo riceverà il click. Magari lui ha un gestore del click registrato. Che, essendo registrato a livello di Pain, copre sia il click del circle che del, del triangle. Dopodiché il filtro, in, nei, negli event filter il padre prevale sul figlio, nel senso che se lo definisco il padre il figlio non conta più. Se invece nell'event handler i figli lo vedono prima del padre, quindi hanno la possibilità di fare qualcosa prima che il padre lo veda. È un po' macchinoso, ma poi nella pratica è più semplice. Perché diciamo che quel nodo lì vuole fare una cosa, poi non è che registriamo gestore di eventi ovunque, registriamo sugli elementi principali, sui bottoni ad esempio. Qualunque nodo, qualunque gestore incontrato per strada e richiamato può decidere che quell'evento lì lo consuma lui. Cioè sparisce. Non, in questo percorso dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, qualunque nodo che, viene, che si trova sul cammino può fermare l'evento, cancellarlo, nasconderlo. Bon, L'ho usato io, ho fatto quel che dovevo fare, nessun altro lo deve vedere. È una scelta, se serve, oppure lascio che continui il suo percorso avanti e indietro. Questo ogni volta che spostate il mouse di un millimetro, eh, cosa succede? Ehm, um, vabbè, a noi interessa di più, si usano di più gli event handler, che non i filter, per l'interfaccia utente basata su forme. Cosa facciamo? Dobbiamo registrare appunto un event handler su un nodo che verrà richiamato nella fase di bubbling, quando quell'oggetto eh, notifica un certo evento. Come si fa nella pratica? Ci sono 3-4 modi diversi di farlo, come sempre. Uno, ma non lo vediamo oggi, è lavorare, farlo direttamente nell'FXML. L'altro è lavorare sulle property. Il terzo che vediamo adesso è il metodo, diciamo così, semplificato. In tutti i nodi, tutti i fili di node, in quella paccata di metodi, ce n'erano tanti che si chiamavano set on qualcosa. Tutti i metodi set on qualcosa, definiti a livello di Node e poi aggiunti, raffinati a livello so, dei, del sottoclassi di Node, sono metodi per registrare nuovi gestori d'evento. E ricevono come parametro l'istanza di un oggetto di una classe che implementa l'interfaccia event handler. Visto così è un casino, no? Perché è un misto di polimorfismo, generics e cose del genere, no? Come quella riga lì, quella signature di quel metodo è un rompicapo di, di, di java. Ma nella pratica è molto più semplice. Io dico a un nodo, set on action, per dire, il bottone lo vogliamo fare, set on action. Caro bottone, sulla on action, quando c'è l'azione, quando c'è l'evento action, set, setta un event handler. Di un certo tipo di classe e poi ti devo passare una classe di un oggetto eh, che, che contiene il metodo che lo gestisce. Questo oggetto dovrà avere un metodo handle, gestisci. Questo metodo riceve una copia dell'evento. Questo è, ho creato un bottone prima o dopo averlo aggiunto alla scena, non importa, button.setOnAction new button action handler questo button action handler in verde è il nome della classe che ho creato io apposta per gestire quell'evento quindi button è il bottone che genera l'evento button action handler è la classe che contiene il metodo handle che sa come gestirlo io dico semplicemente guarda caro mio eh, su questo bottone richiama questo gestore registra su questo bottone questo gestore di evento, un nuovo oggetto tipo button action handler button action handler ha un'interfaccia di questo genere implementa l'interfaccia action, eh, action handler su event handler relativa agli eventi di tipo action e questa interfaccia prescrive che io devo implementare il metodo handle boh. allora io lo implemento e se mi serve qualcosa sul bottone, beh, lo posso andare a prendere, perché dentro l'event c'è un get source che mi dice qual è l'elemento source a cui faccio riferimento, se invece non mi serve, non lo uso e basta. Queste due cose, allora, devo creare una classe che implementa un event handler, con tutte le assignature e i tipi giusti, che abbia un metodo handle. E poi devo registrare questa classe sul bottone. Tre righe di codice. Fatte queste tre righe di codice... Ogni volta che l'utente preme sul bottone viene eseguito il contenuto del metodo handle. Eh. Decidiamo noi cosa fare. Ok? Poi, se vogliamo, possiamo anche scrivere codice più compatto, evitando di costruire una classe apposta per gestire quell'evento generando una classe anonima in line. Ma lasciamo stare, lo facciamo quando siamo poi più bravi. Solo per risparmiare righe di codice, anziché creare una classe apposta. La, la scrivo qua direttamente tra parentesi graffe perché tanto devo implementare solo un metodo si può fare ma dal punto di vista della leggibilità fa un po' male e quindi devo scrivere questo set on action su che cosa? sull'oggetto corrispondente a questo bottone eh, il problema è non ce l'ho l'oggetto corrispondente a quel bottone perché io ho l'oggetto corrispondente a root ma il bottone, prima, quando me li costruivo in Java, il bottone ce l'avevo, il new button, e eh, poi ho la variabile, ce l'ho. Qui non ce l'ho. Allora cosa faccio? Devo andare a interrogare la scena, dire senti, ma mica c'hai un bottone fatto così e cosà? Mi servirebbe il riferimento. Si può fare? Fatto così e cosà dovremmo formalizzarlo un pochino di più, e si formalizza attraverso questo attributo id. Ogni elemento della scena può avere una proprietà, se tutte le proprietà sono, no? particolare che si chiama id, identificatore. Io questo lo chiamo ok button, ok btn, op, e ho dato un nome a quel bottone, se ho un minimo di intelligenza, i nomi li do unici. Non chiamo tutti i bottoni nello stesso modo, ma... OK button è il bottone dell'OK. Okay. Allora, a questo punto, io posso avere riferimento a questo bottone. Perché qui, dopo che ho creato la scena, anche prima di visualizzarla, il bottone su cui ho registrato su cui voglio registrare, scusate il gestore dell'evento, lo posso ottenere chiedendo l'elemento root e per favore mi cerchi eh, dove era? find search aspetta io le slide le ho fatte per poterle copiare quindi non vedo perché lookup cioè, a ogni nodo ha ogni nodo, un metodo che si chiama lookup e che chiede a quel nodo, senti, per favore, mi vai a cercare tra te e i tuoi figli, e tutta la tua discendenza, se c'è un nodo che ha questo ID? E io ho il root, posso anche farlo su ma ho già il root, lookup, c'è un lookup e un lookup all. In questo caso, lookup, perché ne ho uno solo, non ne ho più di tutti, quindi non me e btn, ok, btn. L'ho fatto con l'ok okay, minuscolo BTN maiuscolo, vero? Sì. Chiaramente qua mi devo importare. Già, attenzione, guardate qua, javafx.sim.control button e poi java button. Occhio cosa cliccate, eh. La regola zero di Eclipse è leggi prima di cliccare, perché viene sempre da cliccare un po' troppo in fretta. Uh, dopodiché Lookup restituisce in in ge genericamente un node ma noi sappiamo che sarà un button e quindi abbiamo il coraggio di fargli un cast Lookup non sa che cosa troverà troverà una cosa che si chiama BTN eh, ok BTN ma magari è un, un panel, magari è un, un image no, noi sappiamo già che è un button quindi proviamo a fargli il cast se non lo fosse sparo un'eccezione a questo punto ho il button e posso registrare il mio gestore di evento, btn.set, scusate, sì, set on action, ecco, set on, guarda, questi sono tutti gli eventi che posso registrare su un bottone, tutti gli eventi che lui genera, mi interessa questo. E qui ci devo mettere l'istanza di una classe che creerò. Allora, prima di potersi scrivere qualche cosa, devo creare questa classe. Quindi creo una nuova classe, sempre nello stesso package, che chiamerò ButtonActionHandler, che deve implementare l'interfaccia EventHandler java.fx.event di t, dove t è un action event. L'interfaccia event lender è un'interfaccia generica che viene personalizzata e specificata col tipo di un evento. Nel caso del bottone l'evento normale è l'action. Ok? Dopodiché lui si arrabbia, me l'ha creata, me l'ha scritta, ma si arrabbia perché dice, eh sì, bravo, mi hai, mi hai scritto implementa questa interfaccia, ma il contratto dell'interfaccia mi dice che tu devi implementare un metodo handle. Detail button action handle must implement in error metodo handle. E allora glielo facciamo implementare. Eh, sorgente Implementa metodi, non è object, scusate, guardate qua, allora innanzitutto importa l'action event così non mi rompe scatole e poi ecco aggiungi i metodi non implementati e Clip ci sistema già le cose, poi in realtà sono tutti uguali questi, basta, bisogna solo cambiare il nome del, dell'evento. E quindi qui abbiamo la classe pronta col metodo handle. Non fa ancora nulla questo metodo, ma perlomeno ce l'abbiamo e possiamo andare ad aggiungere qua al posto di arg0 un new button action handler. Quindi abbiamo trovato dov'era il bottone, abbiamo trovato, abbiamo agganciato a quel bottone un oggetto di tipo, scusate, non al bottone, all'evento action generato dal bottone, un evento di tipo button action handler. L'evento button action handler implementa l'event handler di tipo action handler e in particolare riceve il metodo handle, contiene il metodo handle. Il metodo handle che cosa farà? E dovrà andare, dicevamo, a prendere il testo che c'è scritto qua e copiarlo sotto. Dove qua e sotto sono paroline a cui dobbiamo dare un ID affinché siano trovabili. Eh? E allora l'ID è nome text, nome txt, e chiamiamolo messaggio txt. Mm? A questo punto noi potremmo fare un look up di nome txt, Prendere trovare il nodo che è la casella di testo prendere il valore testuale di quella casella e qual è, come faccio a trovare il valore di quella casella? beh, ce l'ho se vado a vedere text text field tra le proprietà ha una proprietà che si chiama text. Il contenuto testuale di questo controllo. Quindi get text. L'unico problema che mi manca è a chi chiedo di fare lookup? Io lookup lo posso chiedere solamente a un nodo che faccia parte dei genitori del nodo che cerco. No? perché mh, ognuno conosce solamente i propri figli. L'unico nodo che in realtà io conosco, eh, qui, in questa classe qui non conosce nessun nodo. Nessuno. Sì, potrebbe dall'evento andare a trovare il source, ma il source è il bottone, il bottone non è un genitore della casa di testo, è un fratello. Quindi non mi basta, devo avere da qualche parte la conoscenza, ad esempio, di qual è la root di questo grafo. Allora, lo posso fare facilmente, basta che io mi faccia una variabile e la definisca a livello di costruttore. Cioè, quando costruisco il gestore di evento, gli passo anche l'informazione che a questo gestore di evento serve per poter lavorare. In questo caso la root, se avessi un pochino più tempo, io gli passerei già direttamente i riferimenti ai due nodi delle caselle di testo in modo che lui non debba, il gestore dell'evento non debba conoscere l'ID, ma quello magari lo facciamo quando ragioniamo su dove è meglio mettere l'informazione. Node è ovviamente javafx.node e quindi sarà un root, a questo punto lookup, e mi darà un text, come si chiama questo? Text field. Eh, nome uguale questo. Dopodiché, come faccio a sapere il root? Eh beh, lo, me lo faccio dire quando costruisco il constructor, costruttore generato automaticamente che prende il root direttamente e poi non mi costa niente nel mio main passargli questa root quindi gli do un'informazione quando creo il gestore dell'evento che gli servirà più tardi quando l'evento verrà sparato ci siamo quasi eh string n uguale nome.getText n uguale benvenuto virgola più n Poi andiamo a cercare la casella di testo in cui scrivere il messaggio. Qui quello fatto qua: nome è il riferimento al node della prima casella di testo. L'ho chiesto alla root. Se tutto va bene me lo restituisce, gioco con quella stringa, ci aggiungo un pezzo davanti e poi metto questa stringa nella casella di testo inferiore, che devo trovarla ovviamente. Text field, messaggio, uguale text field root.lookup di msgtxt mi pare di averla chiamata così nome txt msgtxt ok e a questo punto che ho in mano il node corrispondente alla casella di sotto set text dn MSG. a tutto questo codice sono 5 righe di, di programma la fatica è farle chiamare nel momento giusto quindi trovare il nodo devi registrare il gestore dell'evento passare al gestore dell'evento l'informazione che gli serve per lavorare fatto quello vengono eseguite ogni volta lui parte chiede al root Ok, dammi il nodo nome, txt, dal nodo chiede qual è il testo in quell'istante scritto lì dentro, ci mette benvenuto davanti e ricopia, cambia la proprietà testo della casella di testo sottostante. Vediamo se funziona. Qui scrivo qualcosa, ma fin qui lo sapevamo già fare. Quando premo ok si pianta ovviamente. Eh, vabbè, finora mi è andata bene, non potevo. Allora, qui mi dice che nome è un null pointer, eh? Nome txt Era di nuovo il problema che non aveva rinfrescato FXML Allora mm? Abbiamo vinto noi anche stavolta Ci vediamo la settimana prossima